La mia prima domanda è eh, come è nata l'iniziativa di Good Morning Internet? <ride> eh, Good Morning Internet è un, un, una creazione del Funky Professor e del mitico Salvo Mizzi. Eh, L'idea è, è semplice, adesso poi vedrai nei prossimi giorni online le prime meravigliose lezioni del Funky Professor. L'idea è quella di eh, raccontare in maniera anche un po' leggera, no? senza, senza prendersi troppo sul serio qualcosa che è molto serio, perché eh, Internet è un'infrastruttura meravigliosa, però diventa qualcosa di straordinario nel momento in cui la si usa no? per, fare, eh, per fare business, per fare amicizia, per, eh, per divertirsi o per lavorare. E allora ci piaceva anche raccontare al grande pubblico, ovviamente non agli addetti ai lavori che fanno a gara a chi è più smart nell'uso delle tecnologie, ma invece a tutti quei milioni di persone che magari eh, usano, usano la rete nella sua forma più basilare, no? quindi magari un po' di posta elettronica, un po' di browsing internet che non si nega a nessuno, ma invece è bello magari dare alcuni spunti a, a tutto il mondo per per uh, spiegargli alcune cose che possono essere simpatiche divertenti o utili passiamo allora all'aspetto di utilizzo di internet da parte delle aziende um, vorrei sapere da te visto che tu sei un esperto nel settore, qual è il quadro attuale dell'utilizzo di nuove tecnologie all'interno delle aziende grosso modo diciamo Ma allora io guarda ho il la ho il vantaggio di essere abbastanza anziano no? da ricordarmi un, un mondo in cui internet non c'era, non c'era per, per i consumatori, non c'era per le aziende. E io ti posso dire che una quindicina d'anni fa, quando noi andavamo in giro nelle aziende a proporre uh, la realizzazione di, di siti internet per raccontare i prodotti per, eh, oppure per venderli, per fare e-commerce, la prima reazione era quella di forte scetticismo. Eh? Le aziende ci dicevano: Ma figuriamoci questo internet, eh? cos'è questa roba qui? C'è la, te la televisione, c'è la carta stampata, eh? Eh, boh. Sì, ci sarà anche questo internet, ma fateci degli esempi. No? E gli esempi allora erano sempre di multinazionali, americane, e, ed era, senti, ripeto, non ti parlo di cent'anni fa, ti parlo di 15 anni fa, era sorprendente allora trovare alcune pubblicità istituzionali su cui appariva l'indirizzo del sito internet. No? una cosa fantascientifica. No? Eh, Pian piano internet è successo. No? In qualche maniera, è comunque entrato nella mentalità dei consumatori, è entrato nella mentalità delle aziende e comincia a vedere che ormai sarebbe abbastanza bizzarro per un'azienda anche piccola o media non avere almeno un sito internet. No? Eh, in realtà poi sono arrivati i, i social network. No? E adesso, adesso come adesso, come sai, è più facile. Che per esempio una piccola azienda, eh, visto che i social network tra l'altro funzionano benissimo a livello iperlocale locale e iperlocale, no? quindi evidentemente eh, relazionando persone tra di loro la piccola attività eh, è più facile che apra la sua, eh, la sua pagina di interazione con, le, con i suoi consumatori su un social network, no? perché è più semplice, più naturale soprattutto disintermediando si dice gli avidi sviluppatori, no? e <ride> eh, eh, eh, va bene così. No? Ora, la, la situazione nel nostro paese è ancora eh, comunque eh, a marce diversa, perché ci sono dei profili di utilizzo dal punto di vista delle grandi aziende, dei marchi, che è di un certo tipo, no? eh, tipicamente le grandi aziende hanno ormai Uh, più a, a diversi livelli però più o meno tutte agganciato uh, e compreso o comunque stanno esplorando la possibilità offerta dal diciamo dal web 2.0 in senso molto ampio no? cioè tutto quello che vuol dire usare uh, molti canali di comunicazione alcune aziende stanno già uh, utilizzando capendo che non ci sono più soltanto computer connessi ma ci sono un sacco di terminali mobili che ci sono un sacco di eh, console da gioco che ci sono ormai televisori connessi quindi diciamo anche la comunicazione e la possibilità di interazione diventa transmediale eh, quello, quello che eh, è un po' più lento è la pubblica amministrazione anche se ci sono brutte notizie e belle notizie nel senso che in questi giorni comunque le iniziative open data stanno, stanno partendo in maniera un po' diffusa c'è eh, la regione Piemonte che si è lanciata c'è la regione Emilia Romagna il, eh, il governo comunque pubblicherà eh, data.gov.it con una serie di, di open data l'ISTAT il 20 ottobre pubblicherà i suoi dati in formato open data, il fatto che finalmente sia possibile fare il censimento della popolazione online, è una cosa molto interessante, già qualche milione di persone eh, al di là dei, dei disagi del primo giorno, no? che, che comunque è già stato, io la considero comunque una bella notizia, no? cioè il fatto che i server non abbiano retto all'afflusso, di persone vuol dire che comunque le persone usano internet no? cioè se tu apri la porta le persone ci arrivano quindi come è successo hanno poi messo a posto uh, l'infrastruttura e già uh, milioni di persone hanno compilato il cestimento. quindi come dire la, la situazione progredisce anche perché eh, giustamente le aziende sono fatte di persone e le persone eh, trovano in media, a casa un'esperienza di internet migliore di quella che hanno in azienda, e a questo punto diventano tutti poi eh, portatori sani di internet anche delle aziende. No? Senti, mi hai detto spostone, così. <ride> mi hai detto che cosa era innovazione per le aziende 15 anni fa. Insomma, internet era vista. Eh, come la grande innovazione ti volevo chiedere che cosa hai visto come innovazione altrettanto eh, sconvolgente diciamo oggi Pensai sai la, la, la cosa bella di, di fare un lavoro come il mio è che non ci si ferma mai no? che, che è la cosa bella e la cosa brutta perché sono anche no, alla, nonostante la mia veneranda età sono costretto a continuare a studiare per, per tenermi il passo perché poi i giovani giustamente avanzano <ride> Allora io devo, e sono sfidanti, no? quindi c'è questo, questo tema. Sicuramente oggi come oggi, quello che mi appassiona eh, e che, che comunque è, è il motore dell'innovazione è tutto quello che ruota attorno al mobile. No? Ormai si sta affacciando sul, sul mercato del, dei consumatori questa generazione che ha avuto il primo approccio con, con internet tramite una, un terminale mobile e è mediamente poco interessata a usare un computer cioè, mia figlia di 10 anni guarda la tastiera sempre con una certa diffidenza. No? potendo scegliere tra un, un, un computer eh, e un tablet sceglie sempre il tablet non ha, non ha dubbi, anche perché quando prova a toccare lo schermo del pc dice ma è rotto non succede niente no? eh, e poi soprattutto non, non capisce i tempi d'attesa no? il computer comunque per quanto veloce lo accendi e ha un tempo di accensione boh, perché eh? è abituata al telefono piuttosto che al tablet che sono immediatamente disponibili nelle loro funzioni che si possono portare ovunque in bagno, a letto, a tavola, no? non, non hanno limitazioni di spazio anche per un, per un bambino. E questo è quello che sta succedendo comunque sempre di più. Allora, eh, portare applicazioni eh, in questo contesto non è sempre ovvio, no? perché mentre c'è molto chiaro la funzione ludica di intrattenimento, quindi il gioco, piuttosto che il film, eh, fruiti di questo genere, quando parliamo di portare applicazioni business, eh, vuol dire che queste applicazioni vanno eh, pensate in maniera opportuna per questo tipo di terminali e adesso quello che invece eh, sta succedendo in maniera clamorosa è che più o meno tutti, anche nelle aziende, abbiamo capito che il cloud è un'opportunità meravigliosa, però non ci sono le applicazioni. Le applicazioni non sono pronte, cioè noi cominciamo a avere un'offerta di infrastruttura, però non abbiamo applicazioni cloud ready, no? cioè, eh, non, è, non è che è un rapporto 1-1, un'applicazione enterprise, sto parlando ovviamente è fatta in una certa maniera con delle logiche di architettura e di funzionamento di un certo tipo. Il traslare queste applicazioni nel cloud che è la grande promessa ma anche la grande minaccia del momento no? perché appunto va compreso va utilizzato non è automatico e richiede un lavoro e una sapienza no? per poter fare questo lavoro quindi diciamo questa è la, è la sfida dell'oggi secondo me quali sono le paure diciamo in particolare nel dettaglio delle aziende per quello che riguarda il cloud appunto ma eh, secondo me in realtà, mediamente, la, la paura ovesista è, è prodotta fondamentalmente dalla ignoranza, cioè nel senso letterale dalla non conoscenza. No? Eh, perché ci sono, per esempio, alcuni giornalisti che dicono che le aziende hanno paura del cloud perché non è sicuro, è falso ovviamente, perché anzi, è molto più sicuro. Tenere, tenere i tuoi dati nel cloud che tenerli su, in casa tua, su un disco rigido, magari manutenuto male che, eh, di cui ti, ti ricordi una volta sì, eh, soprattutto parlando di piccole e medie imprese ovviamente no? magari non ti ricordi di fare il backup, da questo punto di vista non c'è confronto, no? ad esempio piuttosto che eh, sulla disponibilità di, di applicazioni, di informazioni, aggiornamenti, manutenzioni Uh, il punto vero è che uh, il cloud, oggettivamente, nel momento in cui tu trasporti nella nuvola le tue uh, applicazioni, richiede uh, una, una, una, una connettività, diciamo, no, non, magari non enorme dal punto di vista della banda, però con una grande stabilità, con un livello di servizio garantito. No? Quindi tant'è che gli operatori si stanno appunto eh, attrezzando no? per fare eh, delle reti che siano anche più capaci di eh, distribuire in maniera uniforme eh, le informazioni, l'accesso alle applicazioni, mi comprimendo il tempo di latenza, no? cioè i, i, gli intervalli muti di comunicazione che ci sono nella rete.